Ciao a tutti ragazzi, sono Dani26, oggi vi mostrerò appunto eh, come si crea una macchina virtuale su VirtualBox. Allora, innanzitutto dobbiamo scaricare VirtualBox e installarlo, adesso ve lo faccio vedere come si fa su Mac perché su Windows è un attimino più complesso perché eh, vi faccio vedere subito perché se io vado qui su modalità esperto... No, sì. Creiamo prima la macchina virtuale, poi vi faccio vedere anche come funziona più o meno. Allora, Microsoft Windows, allora, c'è Linux Solaris che è un sistema operativo fatto dalle, da VirtualBox o oh, c'è il pinguino? Mi è sempre piaciuto a me il pinguino di Linux. Eh, vabbè, MacOS X, s 2 non so manco cosa sia other. Nel senso se voi volete fare, tipo, avete fatto un sistema operativo voi proprio da zero, no? un distro di Linux, una distro di Debian, una roba simili, cioè comunque avete fatto proprio un sistema operativo da zero anche l'MS dos o robe simili, mettete other appunto qua scegliete dos, netware, Other appunto, in caso non c'è qui, oppure virtualbox che non so che cosa sia, magari qualche giorno, qualche volta lo proviamo, allora other noi facciamo macOSX, adesso... Non c'è catenella. Allora facciamo Windows vista. No, scherzo, fa troppo schifo. E no, facciamo Windows Server 2019, facciamo, facciamo anche i figli. Fingiamo di avercelo. Windows server 2019, Ui, lo chiamiamo Windows server 2019 R2 Farebbe, sarebbe troppo bello scrivere. Eh, 2019 R2 eh? mettiamo mm, 4096 MB di RAM appunto per sapere quanta RAM dobbiamo mm, mettere alla nostra macchina virtuale fatti il in totale di giga appunto beh, eh, andate a vedere quanti giga di RAM avete sulla vostra macchina virtuale andate cioè sulla macchina che create la, ma la macchina virtuale cioè, quindi sul Mac eh, eh, memoria Qua abbiamo 12 giga, quindi possiamo mettere 8, però io ne metto solo 4, appunto, qua fate il totale di giga che gli volete dare per 1024, se non sbaglio, sì, dovrebbe essere così. Poi crea, qua fate, facciamo 10 giga, facciamo, uh, facciamo 8 tera, no scherzavo, facciamo 29 giga scusate non ce la faccio a toccare fino alla fine quindi facciamo così allocato dinamicamente significa che appunto quando viene usato lo spazio viene consumato invece di dimensione specifica vuol dire che per il computer è come se l'avessi già consumato tutto questo spazio non so come si attiva Beh, eh. crea adesso aspettiamo che lo crei Ah, istantaneo allora adesso andiamo su impostazioni Sistema mettiamo che noi vogliamo Vi faccio vedere un pochino le impostazioni così magari non è, spo... non è sponsor ve lo dico Allora per appunto um, eh, fare gli appunti condivisi e fare il drag and drop Ci sono quelle due impostazioni e qui per metterle istantanee Che sarebbero gli snapshot Poi qui c'è da mettere una descrizione tipo ZZ 112 perché eh, magari se ha bisogno chiama il 112 no aspetta, aspetta eh. non, no, il 112 lasciamolo stare se mai chiama, chiama la Microsoft per dirgli che Windows 7 poteva farlo durare ancora un po' eh? abilità questo qua per criptare il disco appunto ecco su Windows c'è questo problema che se io vado qua ad esempio, eh, ok, fingiamo che c'è un problema Mm, appunto, su generali però, questa è la Facciamo su Windows. Io, se clicco, non fa niente, apre questo, uh, questa box uh, qui. Io su maxi ci clicco, cioè esce pagina generale, cifratura disco. Invece su Windows non c'è. Quindi, se io vedo qua, me lo fa vedere. E questa qua è una cosa bellissima. Beh, allora, qua c'è tavoletta usb per mettere un appuntamento qui non cambiamo perché appunto qua un po' puoi cambiare qui eh, ti dice quanti processori il tuo computer deve almeno averne più di uno di un processore per andare avanti se è un portatile metti uno se non, è portatile, se non è un portatile mettiamo con mac pro metti due tre appunto però massimo due se ne devi tenere attiva più se ne devi tenere tipo un po' di più mettine una poi queste qua sare sarebbero i core e appunto da quanto ho capito li mette al massimo i core perché appunto è l'unica macchina virtuale che si apre appunto poi li crop pian piano schermo qui possiamo mettere la scheda grafica magari possiamo anche non metterla abilitare l'accelerazione 3D appunto non è valida perché il computer qui è stata disattivata l'accelerazione 3D qua c'è lo schermo remoto che sarebbe per attivare RDP remote desktop eh, port, tipo una roba del genere qua puoi registrare il video appunto ci sono tipo, mode, cioè puoi registrare sia video che audio e puoi scegliere anche la risoluzione fino a un totale di due, 2880 x eh, 1816 di, eh, 16 decimi poi si dice qua dove lo salva un po' di impostazioni possiamo scegliere gli fps vediamo se arriva fino a 144 eh. no, arriva fino a 14 eh. io ora voglio, voglio i video li registro mi sembra se, a 60 frame per secondo eh, non andiamo avanti qui si può mettere la ISO qui si può mettere un altro disco vorrei scherzando qua, si può creare un altro disco in caso vogliamo fare tipo una specie di dual boot Mm, poi ci devo dedicare un video anche su Ubiquity appunto Perché appunto bisogna scollegare il disco di Windows Quando si installa Ubuntu Comunque un installer che ha Ubiquity Che è appunto l'installer di Ubuntu Che c'è un problema Che viene ignorato da 7 anni Qua ci sono un po' di controller audio Qui possiamo scegliere quante schede di rete vogliamo Quindi questa possiamo scegliere Attivare Schede qui attivare questa mettere così e possiamo attivarne quanto vogliamo, appunto però mh, appunto scaldare di più il computer. Poi questa macchina qua la butterò via. Quindi disattiviamo questo e questo, questo qua. E volendo possiamo disattivare così, così almeno proprio fate sembrare il computer che non ha proprio la porta. Porta, ad esempio, ha una porta seriale, volendo che non, non so che cosa vi può, può servire Ma vabbè O le USB si possono comandare Forse si possono mettere fino a 3.0 1.1 eh, Ve lo sconsiglio perché Sembrano lentissime Cioè eh, le collegate dovete copiare 7 mega. Ve le copierà in 7 anni Invece che copiarle in un secondo mm, Vabbè e qui c'è una cartella condivisa, volendo io creo una cartella sul desktop e appunto eh, se io metto dentro un file, metto, metto Final Cut, ho oh, guardato qui, metto dentro Final Cut e appunto mm, mi fa vedere appunto Final Cut dall'altra parte della macchina virtuale, appunto vi, vi dovevo fare una cosa, l'ISO quando lo collegate... Mm, quando noi lo colleghiamo appunto, c'è questa cosa qua che appunto io lo collego al computer e poi quando si, al riavvio non c'è cioè, come se io avessi fatto eh, eh, cioè sono andato nel boot menu, facciamo immaginatevi così che io vado nel boot menu e una volta andato nel, eh, essere nel boot menu eh, dico il computer che si attiva solo per quella volta, solo per quell'eccezione lì dall dalla ISO, poi basta. Mm che appunto equivale a una chiavetta usb appunto se avete un SD, una usb molto ma molto molto veloce se invece avete una, un hard disk un pochino lento magari una dipende se è 7200 o 5000 qualcosa poi fate ok se le impostazioni sono valide ve lo salva e poi fate avvia adesso io vado, faccio avvia non parte però vi faccio vedere cosa che dovete fare qua dovete scegliere qua scegli subito perché appunto non vede eh, nessun qualcosa scegli subito in un secondo eh, scegli mh, proprio tempo record scegli mh, appunto la iso che gli abbiamo dato va facendo tipo cancel eh, non sceglie niente appunto parte vedete failed appunto come se appunto gli abbiamo distrutto la disk e non vediamo manco la BSD perché appunto, non c'è nessun sistema operativo e, appunto, poi quando la vogliamo, se la vogliamo ibernare, c'è questo bottone qua che, appunto, salva lo stato senza fargli credere di essere ibernato. È come se lui continuasse ad andare soltanto che l'avete stoppata. Mm, send al, eh, praticamente, send eh, e um, shutdown signal. Praticamente, come se voi schiacciate, cioè eh, andate su start su Windows start. Mm, e appunto start eh, il tasto di accensione questo qui e poi shutdown ecco e su mac invece sarebbe questo questo bottone qui se lo annulliamo perché se vi, poi spegne il computer perdo tutto ehm, e eh, power off invece come se teniamo premuto il tasto power eh, del computer per circa 5 secondi e appunto fa un hard reset Appunto, come se spegnete, staccate la corrente a un computer fisso. Ecco gli, eh, il portatile, gli stacca la batteria e l'alimentazione, quindi non gli fa bene. Poi, quando si è invernato, poi volendo, possiamo schiacciare scarta. Eh, scar appunto, è come se poi lo arrestate senza però attivarlo mm, e ci metterà poco. Eh, poi quando lo vogliamo buttare via, facciamo, possiamo clonarla, spostarla magari su un altro disco Oppure possiamo rimuoverla Possiamo met rimuoverla solo, che poi volendola possiamo recuperare E riminare tutti i file, nel senso che eh, ci libererà lo spazio Ci libererà lo spazio sul disco Niente, spero che questo video vi sia piaciuto eh, Se fosse così lasciate un like e lasciate un commentino Ehm per oggi è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!